Nick, camminando abbiamo trovato questo posto, questo è un laboratorio tipo segreto e mi pare che sia un laboratorio degli SCP dalle porte e dal lettore di carte E che tu che dici? Cioè nel senso possiamo entrare, no? Sì, sì, entriamo Ok, perfetto, allora mh, io ho molta paura di scoprire cosa succederà in questo caso perché... Allora, qua ci sono degli SCP, questo forse è il laboratorio degli SCP e che tipo avevano gli scienziati, no? È presente sì, sì. Com comunque, entriamo, vediamo un attimo. Allora, qua si presenta direttamente con una telecamera. Lì vedo che spia. Forse qua, questa qua la utilizzava tipo il personale, no? Il personale, tipo degli SCP e tutte le robe. Molto interessante. Poi delle torce vabbè, insomma, e qua si scende. E... Ma secondo te che se ci potremmo trovare? E, e non lo so, dipende anche da che ala è, da, diciamo, dipende da, da tanti fattori in teoria, perché, ah, okay. ecco, tipo, questa è l'ala, mi pare, degli Euclid, non so se funziona così, tipo, ad Ale, cioè, forse, magari, tipo, qua, ci sono solo SCP Euclid, e poi, oh, da sì. un'altra parte, ci potrebbero essere degli SCP tipo Keter, per dire, o Safe, non lo so, vediamo, comunque, questo, ah, allora, ah, è questo è SCP qua lo conosco 173 Praticamente la statua appena tu lo guardi eh, Lei non si muove Invece quando tu non lo guardi eh, Lei si muove, ti viene addosso e ti ammazza È molto pericolosa come cosa Infatti io ho stra tanta paura mm, Quindi non vorrei mai e poi mai Che succedesse una cosa di questo tipo Allora Vi... dobbiamo fare molta ma molta attenzione Sì esatto Beh, Sicuramente l'attenzione sarà una dei, de delle cose fondamentali da avere Allora per chi non Eccola la conoscesse là. Esatto, per chi non la conoscesse vado un attimo a farla vedere Intanto tu controlla nei cassetti vedi un po' cosa c'è qua okay, dentro Ok, ok È sempre bello trovare cose nuove Speriamo che le troverai di utili perlomeno Però adesso vediamo un attimo Ecco, questa è la statua ragazzi, vedete In Questa statua praticamente è molto particolare È molto paurosa perché appena io non la guardo Vedete Eh? Lei si avvicina Molto inquietante questa cosa, moltissimo Io Aspetta, vo eh. ma adesso come esci da là? Eh, eh, eh esco facendo cosa... Ah! Tutto a posto Eh sì Ok Nick Questa statua è stata proprio cattiva Io non c'entro mai più qua dentro Avete visto comunque tutti La prova di questa statua Che è pazza E ci fa fuori in due secondi Se la provochiamo Mai provocare questa statua Mai e poi mai È super Super pericolosa Infatti è uno degli SCP più conosciuti al mondo Quindi forza andiamo Infatti se la vedete in giro eh, eh, Guardatela, guardatela, fissatela Anche se è orribile da fissare me ne rendo conto Ma fissatela per la vostra sicurezza Adesso andiamo avanti Questo è l'SCP 096 E qua Nick Oddio, ma è tutto spaccato Purtroppo mi sembra di sì Mi sembra che qualcuno abbia spaccato tutto questo E non è molto bello devo dire Cioè nel senso chi è stato E soprattutto perché hanno fatto questa cosa Forse sono stati gli SCP che magari si sono ribellati E chi, chi lo sa magari ci hanno ucciso tutti quanti eh, Il personale dello staff di, di, di questo posto Comunque del laboratorio Perché ricordiamo che questo è un laboratorio SCP E succedono tutte queste cose. Madonna ma fa proprio schifo Allora perché non c'è proprio il pavimento Cioè guarda è come se mancasse il pavimento Ma che come è... vedo ma comunque la sopra c'è Sopra lo scaffale ci sono delle cose È vero Oh ma c'è la tele che... No no no Questa qua è ottima è, è fortissima mi... Questa è ottima Proprio buona Io La lecco proprio È bellissima. Cioè allora leccarla per no? prendere Perché il ti... libro? Prendi, prendi tutte le cose che vedi qua sopra perché sono utilissime. E allora, io apro le porte, però sono molto strane anche perché non mi sembra nemmeno... Cioè, si può comunque scendere qua sotto. Non serve nemmeno, tipo, uh, aprirle. Ma poi guarda qua, c'è tutto quanto distrutto, tipo. Ci sono cose, strutture, cioè, è, è proprio stato distrutto, infatti... Uh, vediamo se c'è il, il 096 qua dentro. Che è questo quello, Shagai? Che tu appena guardi. Lui si arrabbia. Infatti, mi sa che si arrabbia. Eh, mi sa che dobbiamo uscire. Eh, prima che si arrabbi. Ciao. Perché l'hai guardato? Eh, mi sa di sì ha ah. paura. Eh, lui si mette a, ad urlare tantissimo quando, diciamo, quando lo guardi. Perché, ovviamente, è Shy Guy è timido. Quindi, non dobbiamo guardarlo per questo motivo qua. E se tu non lo eh, guardi, usciamo. lui non ti fa niente. È proprio il contrario della statua 173. Infatti, infatti fa, fanno schifo entrambi. Però, sono uno l'opposto dell'altro. Bene, uh, questo è l'SCP-049. Questo è il medico della peste. Tu ti ricordi cosa fanno in questo? Perché io non, non eh, mi ricordo. Da molto. quello che ricordo, ti uh. dovrebbe trasformare in zombie quando ti uccide. Ok, ti trasforma. Eh, e all'inizio in ti avvelenano. Elena. Ok perfetto quindi beh, però alla fine lo stadio finale è appunto lo zombie Terribile Esatto qualcosa. Comunque io ti consiglio di togliere questa cosa qua perché ti vedi tutto cioè male ti vedi molto male ah, okay, okay. Prima okay. che io utilizzi la telekill per ok perfetto l'importante è che tu abbia capito Adesso cerchiamo di entrare comunque non c'è problema cioè nel senso avendo la telekill possiamo anche Ah! Oddio cos'è Oh santa maria Ok forse questo potrebbe essere un scp Spero di no, però mi ha fatto ridere un pochino. No, ma infatti, ma cos'era quel coso là? Era tipo un maiale mutante. Era un maiale con gli occhi neri e in piedi pure. Una, una visione orribile che non auguro a nessuno. Infatti vi chiedo scusa se questa cosa vi ha traumatizzati, lo capisco perfettamente e vi chiedo oh, scusa perché non, non era mia intenzione traumatizzarvi. Comunque, usciamo. Eh no, no, no. Ma è eh, la io... fuori. Porca miseria, mi ha avvelenato. Mi ha avve... No, <gasps> Nick. Ma che caspita è stato Nick. Eh, eh. C'era un ragno strano. C'era un Fuggi, ragno strano. Vattene. No, allora, poi comunque scusami un attimo Guarda che tu devi essere sveglio Perché tu qua stavi... hai risposto mezz'ora dopo, eh No, devi rispondermi subito Blocchi... no, sto morendo, sto morendo, sto morendo No, non serve il cibo? Eh, no, no ma non, non mi serve il cibo È che sto morendo avvelenato Quanto mi manca? Un, un, un secondo di veleno allora, Se io non mi... se io non mi trasformo in zombie Vuol dire che ho delle difese davvero buone che mi proteggono Spero invece di non trasformarmi proprio perché... Eh no, ma ti, ti trasforma in zombie solo quando muori e basta Ok ok quindi, quindi è buono perfetto l'importante è che non mi trasformi in questo momento in zombie perché vorrei continuare a vivere sinceramente Allora forza andiamo da questa parte comunque il medico della peste farà proprio schifo cioè come si permette Ma non lo so io Cioè veramente io volevo fare una cosa volevo andare ad esplorare il laboratorio e qua ci sono cose strane Ma che caspita Scusa Ma cos'è qua? Ma qua è tutto nell'acqua è tutto rotto eh, sì, se vedi sì, perché Eh, ma che, ok Cerchiamo Qua c'è un'altra porta Sì, cerchiamo di, di vedere una alla volta Certo che però fa proprio schifo questo laboratorio Io non volevo dirlo, ma fa proprio schifo Il massimo, completamente Allora, questo dovrebbe essere un altro SCP E, entra, forza, mannaggia te Arrivo, arrivo Ecco, bene Questo SCP dovrebbe essere tipo la macchinetta Che se, ti, se tu, tipo, hai bisogno di qualcosa Lei te la dà, tipo, se hai bisogno di cibo È molto Nick eh. Concentrati Perché mi ero buggato nella, nella porta Mi buggato nella porta Quando stavo cercando di entrare Ok stavi cercando di entrare Comunque questa macchinetta è inutile Cioè nel senso non ti Ah ok aspetta Mi dà tipo qualcosa No non mi dà niente Però se faccio così mi dà da qualcosa Dammi qualcosa Ok posso chiedere tipo uh, Questo Molto buono Infatti tu adesso se entri Vieni qua Cos'è che c'è? Ti Oddio! Ha bruciato, ti ha bruciato, ti ha bruciato! e infatti adesso però no, io ti ho spento, sono stato molto bravo. È stato un liquido che si chiama... Uh, caspita stai facendo, ma sei deficiente. Eh no, per me ci sto ancora andando a fuoco. Co no, non stai andando a fuoco. Poi concentrati! Okay. Concentrati, non mi stai rispondendo immediatamente, devi rispondermi immediatamente, stupido ignorante che non sei altro. Comunque, Molten Knick, Slim Bucket, ma che caspita, è? non lo so, non voglio... Ma cos'è? Cioè, passo eh, un attimo. È uno strano liquido, tipo lavano, che ti brucia immediatamente, come abbiamo visto. Però apri la porta? Sì, sì, sì, ti apro la porta e usciamo anche perché sinceramente è inutile sta roba. Ok. Oh, parla però! l'acqua dietro. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Nick, allora, non si Guarda. capisce niente. Eh, cosa? Guarda. E cosa vediamo se fa reazione con l'acqua. No, non sta no, facendo okay. reazione. Poi niente. scende sotto, come vedi. È sì, inutile esatto. sta roba. No, cioè ma infatti non... non so, poi magari l'avranno la, la utilizzato per torturare tipo gli SCP o cose di sto tipo Oddio, Oppure per torturare. Magari, magari tipo i class di poverini che sono sempre più, più sfruttati Ecco, è morto, perfetto No, per... ma è appunto, è bruciato uno squid Eh sì, però entriamo da questa parte, vediamo una t... Ah! Cos'è? Non lo so, non ne Eh, idea. aspetta, riaprimi la porta Certo che puoi. però è inutile, scusami, se noi possiamo passare qua sotto è completamente inutile la... cosa sono No, esatto Ecco qua non c'è nemmeno l'SCP eh, Esatto, cioè, questo qua mi sa che è l'Holdman Ah bene, è pure scappato l'Holdman in questo mondo Magico, perfetto Benissimo Perché la cella è simile a quella Eh, questo è la laboratorio. Questi blocchi magnetici è quello ma scusami, eh, ma secondo te chi caspita è stato? Io non ho proprio la porta perché, perché mi rompo Ma non lo palle. so, ma forse sono stati gli SCP? Possibile? Eh, potrebbe anche essere questa cosa, però guarda, mh, mi sembra strano. Cioè gli SCP, ok, però hanno tolto proprio il pavimento. Secondo me eh, c'è stato qualcuno che tipo è venuto qua e ha distrutto tutto quanto e ha fatto questo coso per liberare gli SCP. E... ma che... Ma perché? Cioè, ma lo scusa. vedi? Ma cos'è sta roba? Eh, caspita, mi serve un, una porta se non, non c'è nient'altro qua. Cioè, non è normale come qua Ma cose, non lo di... so, ma veramente non è normale. Boh, io direi di andare avanti comunque. Perché? Ma guarda, anche là davanti, ma non ci è sono tipo i muri. sono di terra, tra l'altro? Cioè è come se io metto una porta tipo davanti, non lo so, in mezzo alla pianura e, e dico, ok, qua c'è casa mia e però e nessuno può entrare, no oh, oh, non devi per forza aprirla, puoi fare così e puoi passare, cioè non, non serve a niente non c'è il muro oh, ma cos'è che c'è infatti? c'è una botola ok, aspetta, devo, devo andare davanti da io perché tu sei brutto va bene, eh, cioè, ma no, non è vero senza offesa per questa cosa, però uh, un pochino a volte magari potrei, nervo potrei farmi nervosire c'è uno scheletro e fuori è giorno Ok non mi interessava saper, cioè, nel senso, è inutile questa cosa, come al solito. Eppure, questa è stata distrutta. Qualcuno, secondo me, te l'ho detto, qualcuno, secondo me è venuta. Secondo me, non, non c'è. Non sono stati gli SCP. Eh? È impossibile siano stati gli SCP. Cioè, è completamente distrutto, diroccato. Chissà adesso, in questo mondo, che cosa succede con tutti questi SCP fuori. Guarda che pericolosissima questa cosa, cioè, chissà cosa potrebbe davvero succedere, e chissà quali altri eventi si potrebbero scatenare per questi tipi di SCP. È molto pericoloso, dobbiamo stare attenti. E chissà che magari potrebbe nascere una essere da qua da, da questa da, diciamo da questo mondo fatemi sapere voi nei commenti comunque per ora noi finiamo qua